Mi è piaciuto, eh, poi soprattutto perché io poi nel mio lavoro devo essere sempre molto politicamente corretto, quindi almeno per una volta uno si può vestire un po' più casual e provare a dire quello che, che pensa veramente.